E su questa mozione il, il Movimento 5 Stelle si asterrà e vado a spiegare brevemente i motivi. E nella, sua moz nella mozione di cui lei è primo firmatario presidente, ehm, a prescindere dalle cose che diceva il collega Di Priamo sul decoro, ehm, sulla sicurezza, però poi nel dispositivo si chiedono tre cose eh, precisamente, cioè si chiede la sospensione del, del contributo di soggiorno ai minori, cancellazione della TOSAP e COSAP, quindi nel nostro caso ovviamente della COSAP, e quindi l'abbassamento a livello residenziale della Tari per le strutture ricettive durante i periodi di chiusura o per mancanza dei clienti fino alla scadenza dello stato di emergenza sanitaria. Allora, eh, anche io mi sono confrontato ovviamente con, con l'assessore e devo dire che per quanto riguarda quindi a prescindere da, uh, magari da sensazioni che possono essere eh, scaturite da, da vostre interlocuzioni con lo sessore. però merito al contributo di soggiorno, io in franchezza vado semplicemente a dire questo, contributo di soggiorno è un contributo che pagano i turisti che vengono a visitare la nostra meravigliosa città, non penso che siano questi questi euro a, a in qualche modo a far rinunciare eh, al loro interesse alla loro voglia di visitarci mentre d'altra parte il contributo di soggiorno è un'entrata finanziaria che eh, aiuta Roma in assenza della quale bisogna necess necessariamente andare a sottrarre qualche servizio, quindi eh, in tutta franchezza penso che, che, che non... Tutto sommato, non, questa misura di aiuto in questo momento, forse Roma, può permettersi di evitarla eh, opportunamente, per la prima cosa. Il secondo punto: eh, lei sa bene che la, SOC, la COSAP, parliamo di, mh, parliamo di. Ora, fra l'altro, si chiama canone unico, no? c'è cioè, stata questa unificazione. E devo dire che eh, gli albergatori che hanno questa contribuzione so, sono pochi, sono minimi e sono quelli che poi eh, possono, hanno chiesto e fanno la somministrazione anche sulla Repubblica. Quindi eh, sono pochi. E in realtà ce l'hanno già esentata per misure, indicazioni eh, a livello subordinato nazionale. Quindi anche su questo, diciamo, forse questa misura è già superata. E per arrivare alla terza, quella della TARI, invece sì, qui c'è stato il confronto e anche eh, la nostra interlocuzione. Di maggioranza con l'assessore Lemmetti, il quale eh, ci ha, mi, ha, mi ha confermato, e quindi forse questa è un'anticipazione, vado a dirla che eh, alcune categorie avranno automaticamente le riduzioni in bolletta nel secondo semestre. E quindi tra questi abbiamo anche gli alberghi e le strutture ricettive. A queste poi si affiancano altri operatori, cinema e teatri, i banchi mercati di beni durevoli, le ristorazioni, le barre, pasticcerie, i banchi mercati di genere alimentare, discoteche e night club. E, e quindi devo dire che Roma in questo è molto generosa perché eh, ha ridotto fino al 52,2% di quello che poteva ridurre, ovvero della parte variabile della tariffa. Quindi a fronte di queste precisazioni che io, che io, di cui ho informato i colleghi e l'Assemblea, eh, noi ci, ci asterremo insomma riteniamo a questo punto opportuno astenerci. Grazie Presidente.